Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sugo di radicchio, specche e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono radicchio rosso, cipolla, dado bimbi, aceto balsamico, zucchero, specche da dadini, noci, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale la cipolla. e la tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Triniamo sul fondo. Adesso aggiungere lo spec. l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 100 ⁇ velocità 1 Veniamo un po' sul fondo, adesso aggiungiamo il radicchio che avevamo precedentemente lavato e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 6. Finiamo un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo l'aceto balsamico. Lo zucchero. Il dado vegetale bimbi. l'acqua e facciamo cuocere per sette minuti 100 ⁇ velocità soft Adesso aggiungiamo la granella di noci. Mescoliamo un attimo con la spatola. E facciamo amalgamare per un altro minuto. A velocità soft. Il sugo è pronto trasferiamolo in un contenitore sugo di radicchio speck e noci ottimo per condire la pasta grazie e alla prossima ricetta.